Maestro dire io che se in realtà ho iniziato da prima proprio perché la connessione era instabile. an e diz, an e ai hello to you allora, ehm, io ho messo nel titolo che avrei messo un titolo metteremo un titolo più tardi perché come l'altra volta ho la opportunità la opportunità di mettergli allora eh, fra tutti quanti eh, riusciremo a parlare di qualcosa intanto che mi dice eh, anne diz a you fine yes, i'm fine thank you, How you a Api, a Api, eh, un mio argomento di l'astronomia casareccia che io di video che ho fatto ieri sera a cioè, cena, cucinavo, pensate voi, però, dopo questa live potrete apprezzare fra minuti che parte una di dieci minuti ortosologo vegetariano maestro hai dei problemi con la linea moltissimo Ho fatto un video è venuto perché mentre cucinavo, mi cucinavo la rucola ma io volevo non sto non sto linea che cioè il wifi ad es lento eh, dicevano il video che ho fatto su Matteo Montesi che poi in realtà è stato molto interessante cose da dirvi di gava Philip Lovecraft in questi ultimi racconti Il quarto tomo o, o per conto di altri, il colore venuto dallo spazio e, invece adesso vorrei che tutte e tutti voi mi raccontaste qualcosa mi commentaste qualcosa like alla iTunes One please. do some ask some question to me and I wish and I and uh, Una La Linea salta cosa di quelle collane Emeh <ride> una DSL, una DSL che come direbbe a una cagata fresca. 26 mega di ADSL, che io ho un cellulare vecchio. Buonasera Lone Wolf, come stai? Ben trovato. Eh, buonasera, buon pomeriggio, Io, quando rispondo ai commenti nei miei video, auguro già in anticipo. Buonasera, una notte Sogni d'oro. Buona domenica e buon buon pomeriggio. Io sto bene grazie a parte il mio wifi e una DSL. 6 megabit o da 3 megabit poi molte volte il traffico è molto più lento col dispositivo vecchio che ho che a malapena fare una live comunque vi volevo annunciare luna e eh, lone wolf 74 che sto anche caricando forse per quello che è lento oggi il wifi sto un video tutorial di gastronomia casuale riccia che ho filmato e partirà come tone Wolf, se una donna perché allora ciao amica e scusami e se mi sembra che nelle risposte che una domenica ogni tanto salta purtroppo quando non salta con la connessione lenta adesso ho scoperto perché caricando col cellulare faccio la live e col computer fisso sto caricando la premier che il video di gastronomia casaccia di ieri ora allora, lone wolf 74 e purtroppo è parecchio disturbato perché io stesso sto mi sto connettendo con due dispositivi e sto col computer scrittore quando un video una premier che in 40 che ti ho fatto allora dovrò correggere se ho messo caro amico perché uno istintivamente traduce grazie e io non so quando appare la scritta la tua connessione instabile aspetta che perché a volte appare la tua connessione stabile. ma io sto caricando un video pc che non è il mio router infatti prima non riuscivo a connettermi con il cellulare perché sto nel computer caricando eh, cara amica scusami se ti trattavo da amico non dici lupo lupa dici wolf ha prevalso il genere maschile però Sto lasciando crescere dei baffetti. Veramente sono uno schifo perché crescono larghi ma molto radi. Quindi, come dire, io poi vi farò vedere in un altro video e oh, mi, mi ero fatto crescere la barba e mia madre mi dice: No, tagliati quella schifezza. Poi mi vuole pure tagliare i capelli. Io li pettino in questo verso perché se li pettino da quest'altra parte ho più capelli bianchi qua, no? Sotto e così rimangono coperti. e Guardate un po', ho già un po' di capelli bianchi. Vabbè che mi, mi sono iniziato a crescere a 35 anni ma due o tre peletti. Ma adesso il 20 sto rimanendo con i capelli bianchi, ma ancora non si vedono perché per fuori faccio la riga dall'altra parte come ho fatto in questi giorni, fino di capelli bianchi. Ma quello che invece che non mi faccio crescere la barba che mi facevo crescere qua la Nerone con un piso largo perché ho un mucchio di mucchi, peli bianchi vedete argentati mi cresce più peli bianchi nella barba guarda le basette le basette come sono bianchi guarda capelli bianchi qua guarda le basette bianche che ho. Se Ora, se mi lasciassi la barba bianca come Mario, circello ci avrei la stessa barba bianca di lui. Eh. Guardate, guardate qua, cadete qua. Io faccio così, mi spettino. Sono pieno di capelli bianchi, bianchi bianchi, argentati. Dorati? No, dorati no. Mica so biondo sono pieno di capelli bianchi. Per fortuna che crescono sporadicamente. Guardate, vedete i capelli la nuca non ti dico, ma qua sono pieno di capelli bianchi, bianchi bianchi. Per fortuna crescono isolatamente e poi rimangono coperti dagli altri. Pure sono pieno di capelli bianchi. Quando mia madre mi taglia i capelli cascano A ciò che anche i capelli bianchi io ti vedo malissimo, forse sono miope. No, e che questo cellulare già una risoluzione mostruosa di 3.20x2.40, una cosa del genere. È pazzesco, è veramente pazzesco e pazzesco. leggi bene ho scritto a ah, nerissimo e eh, sì. <ride> leggo leggo bene Sì, no sai che succede e pure su questi occhiali mi ci sono seduto sopra riparati ma eh, anni fa due anni fa ho fatto ho dovuto andare dall'oculista che non vedevo più bene da vicino. Di solito da vicino vedo bene, ma ho fatto gli occhiali a 18 anni. Dai 18 anni, quando ho preso la patente, che non vedevo più bene da lontano a scuola. Non me ne accorgevo perché tanto nella lavagna ci guardavo con nulla. E a scuola ho, ho fatto uno o due anni fa, credo, due anni e mezzo fa, forse tre. Gli occhiali bifocali mi ci sono seduto sopra un sacco di volte. Oltre a essersi porti, sono rotti a questa altezza. Allora li incollo una volta, li incollo due volte, mi cascano sempre. Così, per esempio, ormai si sono afflosciati, mi cascano sempre, e, e si, si toglie il ponte del naso. Gli altri occhiali li devo appiccicare per fortuna che si possono incollare con la TAC. Eh, non con la con l'autobus se li metti sotto la ruota dell'autobus non li colli più ma con l'attacca tanto si stanno allora non li uso mai da mesi e con questo non leggo da vicino e tu eh, mi vedi nerissimo No, guarda che c'ho dei capelli bianchi se guardi meglio i pelli argentati no ma è Proprio perché crescono sporadici, e altri li coprono. Che se tutta questa capelli bianchi che ho facessero una frangia sarei come indira Gandhi. Ha visto le foto di la Gandhi che aveva il ciuffo bianco? Nel mentre io ti vedo ridere, mi si apre il cuore <ride> e che mi tiene tensionato questo fatto. <ride> sì biologico vegetariano non fai la tintura e eh no perché ecco la tua connessione è instabile aspetta mentre tempo di ristabilirla la tua connessione vedete la e sta per partire la premier al mio tutorial di gastronomia casare filmato ieri e sto caricando la tintarella la tintura la che innanzitutto costa il Vostro amico dovete sapere che eh, caro ortus biologico vegetarianus e disoccupato, poi perché per il momento i capelli oscuri o neri, come dice la nostra amica dell'una eh, o oh, sono coprire gli altri, fortuna mi crescono così sporadicamente rimangono sotto, pure quando mi taglio i capelli corti a zero, anche se si vedono bianchi. Barba me la taglio, questi baffetti come vedete ci hanno dei peli bianchi ma prima o poi li taglio, perché mi danno fastidio, insomma crescono come un pettine, sembra che c'è un pettine, non, non crescono, forti, crescono, io sempre che mi sono lasciato, eh, per esempio eh, qua il pizzo mi veniva tutto eh, folto ma non, non vine, mi veniva pizzuto, cioè la barba mi viene appiccicata la faccia. ma io la voglio bella a punta la barba, invece no, mi, mi, mi, e poi alla fine mi dà fastidio, mi irrita, quindi prima o poi gli taglierò i baffetti. La barba non è un problema se mi viene bianca. I capelli per fortuna rimangono sotto i capelli bianchi oppure ancora si occultano. Eh, mio padre usava Grecia 2000, veramente tingeva i capelli, è pericoloso. E io non so se comprare... Un latte capelli delle tinture tipo Grecian Duemila oppure oppure eh, non so eh, che fare perché... perché tanto alla fine poi il non spaventate che fra poco magari interrompo questa dicevo non faccio la tintura prima perché non ho soldi da spendere e perché non c'è un colore naturale non so di che colore farmi nero corvino no meglio nero con la birra piuttosto che nero corvino e, e poi perché non so eh, dovrei tingere molte volte no, non si tingono i capelli ci sono persone che hanno i capelli bianchi come me che gli crescono argentati platinati e che non assorbono la tintura la tintura ti fa venire grani in testa e, e quindi alla fine perché il 26 gennaio faccio 51 anni quindi perché non ho mai fumato non ho mai bevuto super alcolici la trasmissione la connessione lenta la connessione mi sono sempre dedicato alla lettura non mi sono mai strapazzato fisicamente quindi ho la ride, cara luna di questa connessione lenta che mi fa saltare i nervi e mi si tiene i nervi di punta perché è tutto lento qua non riesco neanche a cedere ai, ai commentari del canale tutto lento No, ecco, me la butto perché veramente non se ne può più che si vede perché sto. voglio vedere se è partita la Premier. Informo che mancano meno di 16 minuti di gastronomia casareccia, meno di 16 minuti che il computer la sta caricando, per quello che purtroppo il wifi lento che ogni tanto si interrompe. Sto caricando dal computer la premier del video che ho fatto ieri di gastronomia casareccia che è venuto uno schifo di video perché cucinavo filmando col cellulare, il Nokia tanto bevo un po' di vino, ma giusto un dito birra però non tocco i super alcolici quindi fra meno di 16 minuti se potrete potrete guardare la premia e partecipare io non so se potrò partecipare nella chat e adesso vediamo da un momento un altro in, tempo, in, in un rosario buddista che poi si è stato con la, la eh se sì. E sempre questa connessione instabile il bello delle live è quello di rispondere state seguendo in in due non fa domande non partecipa alla chat chissà e la miseria sempre questa connessione lenta io adesso taglio io adesso taglio sempre questa connessione lenta ma fatemi delle domande voi mi seguite adesso siete in due eh, fatemi delle domande tu, perché se no molti poi diranno un video di 30 minuti ma come può essere ma sì ma però questi baffetti da sparviero eh, come dicevano della mediaset e eh, eh, se avete delle domande da fare fatemele poi mi raccomando, se volete supportarmi, io non faccio come quelli youtubers che dicono. Infatti, l'ho detto eh, lo dico adesso. A video che mi danno la PayPal. Io ho provato con Patreon, ma non so come funziona, non so, come funziona. Uno strano accento si sì, sono di Roma, vivo a Casal Palocco e so l'accento romano, o oh, oh, una forma di parlare l'italiano neutrale io parlo il fiorentino moderno adesso il calcio anche attraverso e vai che parte la connessione instabile instabile e ehm, pre... anche attraverso il calcio tutto il nostro peggiore campanilismo, regionalismo, provincialismo si è sempre espresso. Approfittano eh, sono di, di tifoserie contrarie per scannarsi la S è molto pronunciata. Beh, forse qualcosa di Roma eh, a Roma si pronunciano le S e poi una cosa particolare è che quando ci va la doppia non si pronuncia, quando non c'è la doppia lettera si pronuncia. Per esempio, hai visto lo Strarompi, quel personaggio televisivo fa. Ah, ah, vedi che c'è ecco che non si deve adesso non mi viene in mente ma è tesorella. come guardati guardati film di bombo e i ricolori non ne ho. ho scoperto in questi giorni un cantante, uno dei pochi cantautori di musica leggera che ho sempre ammirato, Franco Battiato, che eh, io sapevo che era discepolo di Gurre, però lui ha cantato molte canzoni sulla cultura turca, turcomanna. Denaro Gelmini, ciao, hanno ah, un saluto e un like purtroppo adesso sono in ciao, a presto. Un video tutorial di gastronomia girate e giratelli che sto caricando adesso nel mio computer ci sarà una Premier che tu potrai vedere in un secondo tempo. in comune, una Premier, e quindi vi sarà arrivata con la rucola, l'olio, l'aglio a crudo e dei tocchi di carne di maiale. dei tocchi di carne di maiale che poi purtroppo mi sono scordato di fare l'impiattamento ma ho filmato tante cose superflue caricavo la pentola d'acqua come ci mettevo il sale come prendevo le cose dal frigo e dalle cucina che bisogna fare per cucinare fare un piatto non ho potuto filmare non ho potuto filmare come tagliavo l'aglio tagliavo la, la rucola, non ho potuto filmare. Come salutavo l'aglio, come del cellulare in mano. Il che ascia 302 per farvi un'idea che purtroppo mi si è rotta la filmatrice. Ma io non faccio come molti eh, YouTuber che danno la PayPal. Patreon A me, Patreon non mi ha funzionato. Io vi chiedo eh, eh, dei, dei commentari sotto questo video e condividete i miei video finché commentate e condividete affinché anche altri possano commentare io commenterò un video vostro per ogni commentario un solo video 30 volte dicendo like like like, like perché io ho commentato solo un video un commentario mio per un commentario vostro a video quindi eh, volete che vi commenti 30 video mettendo gli like di bel video mi è piaciuto cambiate un po' di commentario a 30 miei video e fate commentare anche da chi necessita di entrare a parte della mia community iscrivete al mio canale azionate la campanella Commentate quanti miei video più potenti io mi iscriverò al vostro canale, azionerò la campanella e commenterò lo stesso numero di video. Ve lo prometto: è così che funziona. E poi, dopo 36 minuti di live che io non ho fatto. Ortus biologico vegetarianos si blocca sempre. Purtroppo, e Il wifi, a volte sono giorni. No, come oggi, faccio prima a caricare le Premier e i video, Poi i video li carico sempre in Premier. Adesso vi saprò dire. Mi informo, cari amiche ed amici, Mancano a che parta la mia premier bucatini. Eh, aglio e olio con della rucola tagliata con della rucola tagliata fina fina, avevo della cena precedente: cioè ieri sera ho fatto quel video della cena precedente dell'altro ieri e tocchi di maiale. E allora, io gli aggiungo di maiale Viro poi la pasta faccio vedere come l'aglio. Lo volevo schiacciare, ma poi alla fine l'ho tagliato fino fino, e quindi poi ho impiattato mettendo i tre tocchi di maiale in un piatto Questa pasta con la rucola. La rucola l'ho messa cruda e l'aglio. Lo... E L'olio a freddo, sono rimasta solo. Io vedo uno, io vedo tre. Io te e un... Io non so io vedo tre ma si vede che conterà anche ah, adesso io vedo 5 like vi ringrazio per tutto l'appoggio che mi avete dato e che dirvi che la live continua senza argomenti eh, vorrò fare altri video di matteo montesi perché mi sembra che ultimamente non, non mi sono sta, non mi stanno arrivando più notificazioni come L'hanno rilasciato, è uscito fuori, si è curato e poi alla fine ha smesso di fare video perché addirittura non ricarica più video vecchi. Io voglio vedere se il canale non gliel'hanno cancellato. Magari sta sotto l'affidamento di un tutore, di qualche parente familiare o assistente sociale. E costui, beh, cerca nel mio canale De Luna, io ho fatto molti video, cerca Matteo Montesi. Troverai tutte le risposte alle tue domande e, e uno che faceva dei bucaggi e, e ultimamente si è incendiata una vecchia cascina che stava in vendita a più di mezzo milione di euro dopo un suo bucaggio e lo hanno arrestato. Forse lo hanno gli hanno obbligato a fare un pso trattamento sanitario obbligatorio. Poi dopo circa un mese il suo nel suo canale si, si continuavano a caricare come ha sempre fatto in precedenza video vecchi anche del 2012 o anche di prima ma eh, circa o sì lui entra in strutture case abbandonate centrali fabbriche abbandonate filma ma dopo che ha incendiato un ti dicono che ha incendiato dicono che ha incendiato non si sa e riuscito fuori ha iniziato a fare dei nuovi video, e comunque, l'avevano denunciato i parenti, anni fa, e adesso non carica più video, Stava, dicono, detenuto a fare il trattamento sanitario obbligatorio, e qualcuno caricava i video al posto suo, anni fa, due anni fa ricevuto delle denunce e lo hanno portato in tribunale perché ha fatto dei video diffamanti e hanno chiuso il canale gli hanno chiuso il canale allora io ho fatto dei video ma perché hanno chiuso il canale a matteo montesi e credo credo credo anche perché lui non si fa io non conosco Paolini. Non conosco esattamente come sia Giuseppe Simone, ma calcola che tipo Giuseppe Simone, il, Simo, il Giuseppe Simone delle intrusioni, ha per esempio l'hanno denunciato perché è entrato Matteo Montesi in una base abbandonata della NATO, mettendo a repentaglio la propria salute e quella degli altri. Poi è entrato in una casa che aveva il pavimento di legno fragicio ed è caduto nella, nello scantinato. Si poteva, si poteva rompere la testa o le gambe. Poi in un video entro in una casa abbandonata che poi è quella che alla fine mi sembra brucia. Di una cartomante c'era una bottiglia e che è questo birra, vino, annusa e dice no e orina e versa tutto, cioè va a toccare l'orina, va a toccare guardati che in un video che in realtà è un radioprogramma di speaker non mi pare un genio anche se non lo conosco guardati eh, in un in uno dei video che ho caricato che in realtà è un radioprogramma di sprecher che ho salvato in youtube proprio che hanno fatto un commentario io l'ho letto questa mattina dicendo che eh, ciò che, che soffre Matteo Montesi è che ormai non gira più video perché non glielo permettono. Quindi, eh, cerca nel, nel, nel mio canale che ho degli episodi di Sprecher oltre a dei video che ho girato. Perché ogni tanto non mi va di girare dei video. E il bello dell'applicazione Sprecher è che può fare dei radioprogrammi, poi salvare in YouTube come dei video. Quindi, andatevi a cercare i radioprogrammi trasmessi con eh, con Sprecher. Comunque cercate Montesi, Matteo Montesi e troverete che anche io ho fatto un bucaggio ironico. Naturalmente non invado la proprietà privata di nessuno, ma mi trovavo in un vivaglio e ho voluto fare, fra parentesi, un bucaggio alla Matteo Montesi entrando in una casetta per bambini. Eh, mettono le giostre, le casette, le, le bicocche, le cicocche in modo che i bambini si intrattengano. E io sono entrato e, e ho estrapolato quel brano da un mio video che avevo girato in quel vivaio anni prima, nel 2013-2014. E uno o due anni fa ho estratto quel video, quella parte, quel brano di video dove entro e faccio il bucaggio alla Matteo Montesi. ecco scusate che me ne sono dovuto andare ma ho visto nel computer che già si è caricata la premier sta per partire da un momento un altro da un momento un altro ci sarà il conto alla rovescia eh, eh, di due minuti per cui da un momento un altro fra due minuti potrete vedere la mia premier di gastronomia casaretta gli uccellini in sottofondo tranno a quest'ora col buio o forse non sono uccellini no sono degli avvoltoi no è che io tengo della musica rilassante al presente quella new age eh, bosco queste cose qua ecco nello stereo c'è quella musica poi quando potrò Ad esempio io ho fatto un video rilassante sulle sulle onde del mare ne ho fatti due hai presente quel video che ho caricato su, sulla sull'acquario no con i pesci ebbene naturalmente non sono andato a registrare la musica nel mare e mi hanno reclamato i diritti d'autore devo anche mettere questa musica Volevo mettere della musica. Comunque qua è pieno di alberi. E al crepuscolo si ritrovano. Comunque guardate qua. Morning song birds. I della mattina, il il il il suo no. mattina. Morning song birds. Morning, Song Beatles. infatti, è quello che ciò nello stereo nella sala. La session e meditation with nature, queste cascate corsi d'acqua che ho comprato a Miami eh, negli anni '80? Infatti, mi sembra che mi manca un cd, e la session e meditation with music, nature corsi d'acqua. Montagne. queste cose qua nello stereo ogni tanto lo lascio passo vediamo speriamo che non mi manchi nessuno e ne manca uno che non riesco a trovare in realtà l'ho copiato su, su un cd. Ho tolto l'audio di quel video che mi dava ansia, quello dei pesciolini l'ho guardato e basta in silenzio. Vedere mi sembrava strano a quest'ora gli uccellini, e no, lascio ogni tanto per la casa sono un po' new age, anche se non amo la dottrina new age. però lascio le candeline, le, gli aromi una volta bruciavo gli insensi poi mia madre è diventata allergica. Allora vabbè, di sicuro è partita la premier della mia del mio video gastronomia casareccia. Comunque anche un fenomeno l'impatto dell'urbanizzazione sul medio ambiente. In strada, molte volte anche di notte, sento un cinguettare, sento qualche cosa di strano. Che l'illuminazione dei lampioni eh, non fa dormire gli uccelli. Hanno fatto un documentario di come, nelle più grandi metropoli, in pratica gli animali si stressano perché stanno svegli pure di notte, perdono l'istinto di dormire di notte. Gli animali diurni. Che possono trovare il cibo nella spazzatura tutto il giorno, tutta la notte e eh, nelle patumiere E l'illuminazione dei lampioni vicino ai grandi alberi fa che per loro sia crepuscolo, ossia eh, l'aurora tut tutta la notte. E allora gli roviniamo il loro ciclo lunisolare. Quindi il nostro impatto eh, sugli animali è tragico veramente molto negativo quindi può darsi che ci sia anche qualche uccello fuori e lui che essere il crepuscolo e giorno ci sono i buffetti notturni uh, uh, uh. a volte sembrano urla di donne adesso vado un po a vedere Amiche ed amici, una notte mi ero spaventata e lì ho registrati. Poi ho scoperto che era un assiolo: l'ho scoperto sul tubo, cioè in rete. Care amiche, cari amici, e per Premier, io sono andato a rispondere a dei, dei commenti, dei saluti sulla chat parte di lolotez e di un'amica che ho e quindi non so se interrompere qua eh, live oppure no però se vi interessa andate a guardare o adesso o dopo perché tanto è una premiere La mia premier di gastronomia casareccia eh, come faccio i bucatini poi eh, mi raccomando, eh, De Luna, cerca eh, Matteo Montesi, Montesi nel mio canale di YouTube e scoprirai delle belle, scoprirai. Quindi, come dire... poi qua c'ho i problemi della configurazione del computer va bene e mi raccomando statevi bene eh, grazie per seguirmi così tanti ogni tanto qua indica 4 3, 3 4 6 like Nina in America. Hello, how are you? Nina o oh, Naina, uh, thank you very much. Have a good sunday. Vedo che vi conoscete, Nina e De Luna. Benissimo, mi fa piacere, Nina. There is a premier of uh, stroke see it i have uh, film myself cooking yesterday night for the dinner si bucatini with oil and garlic quindi uh, I'm very fine. Veramente no, ma è sempre un piacere conoscere persone gentili, dice De Luna. Bene. Allora, eh, Nina, there is a premier on my channel if you like to see it. Uh, in my computer now I'm uh, going off the live because uh, there is uh, uh, spin spinning uh, what do you mean nina spin, spinning comunque Ringrazio cari amiche e cari amici per quelli che già mi hanno seguito nella live e quanti mi seguiranno di avermi seguito fin qui. Se voi volete che io parli di un argomento o se voi volete esprimere dei giudizi su questo, su questo video, mi raccomando lasciate un commento qui sotto, date like al video, iscrivetevi al canale azionate la campanella e condividete questo video affinché anche altri possano commentarlo in questo modo mi aiuterete tantissimo nina are you doing uh, la tua connessione in star are you doing uh, physical exercise Are you doing gym? I will turn on I gonna go taking a shower and Eh Sì, mai gastro tutti tutti, ho fatto un'ora, un Purtroppo devo interrompere qua, mi interrompe il wifi. Commentate questo video, dategli like, iscrivetevi al canale, accennate la campanella, condividete questo video affinché anche altri possano condividerlo. E poi ricordate, a video, non tanti in un video, un commentario a video, non tanti in un video, e più video vostri io commenterò. E non è che come un amico mio voi commentate 30 volte lo stesso video aspettandovi che io vi commenti 30 video, no guardatevi e commentatemi 30 video miei o più io ne ho più di mille e io eh, vi commenterò eh, metterò like a 30 video vostri o a 50 o a 100 magari non lo farò lo stesso giorno se lo farete in tanti ma eh, ogni commentario ogni commentario a video io vi commenterò un commentario a video voi mi commentate 30 video e io vi commenterò 30 video vostri mettete gli like o dislike se volete commentate il video azionate la campanella e dite ai vostri amici che vogliano dei video e visualizzazioni di fare lo stesso si creeremo una community non importa se saremmo iscritti l'importante è che per ogni video che i vostri amici vorranno io guardi loro commentino un video mio e questo vale per voi per i vostri amici quindi portate degli amici a commentare i miei video io commenterò i loro in proporzione a quanti commentari metteranno sotto i miei video e questo vale anche per voi mi piace di interrompere la live qua perché eh, il vostro dialogo la vostra chat che poi è bello Faccio una live affinché qualcuno mi suggerisca dei temi e invece la gente parla fra di loro. Volevo tagliare adesso, ma se la nostra amica Nina non risponde alla nostra amica De Luna, rimango male. Ah, io parlavo con tutti, grazie. E spinning credo che sia quello, anche se per quanto ha risposto, yes, spin spin. I'm not sure what you're saying, but I will turn on for you. Eh, sì, spin spin. Io non sono sicura cosa tu stai dicendo, ma io ritornerò per te. I will back e quindi non so che cosa abbia voluto dire perché è enigmatico. Nina parla con il linguaggio di ogni giorno l'inglese. Lei che è di origine mi sembra filippine o thailandese e parla il linguaggio di tutti i giorni. Io che appena parlo l'inglese scolastico non riesco a capire che, che cosa voglia dire. Per me è rimasta una frase oscura. E poi, che volete che vi dica. Adesso siete in tre a seguirmi, aspettatemi un attimo. vorrà dire de luna con i will turn on for you a ah, poi hai cancellato un messaggio ma che significa che la nostra amica nina eh, accenderà non per te i will turn on for you accenderò per te vedrà il mio video per me non lo so mi piace lasciare questa live ma ormai siamo arrivati a un punto morto mi piace lasciare questa live ma ormai siamo arrivati a un punto morto ma li do dalla stanchezza ormai sono stanco eh, ho fatto una live di un minuto e sei senza avere molte argomentazioni, soltanto perché avevo la possibilità di farlo. L'ho fatto per tutti, tutti voi mentre si caricava la premia. La premia si è già caricata. Adesso gli devo mettere i metadati. Ma ormai significa... Che... Ma adesso siete due, siete tre. Magari arriverete a cinque e io ogni volta che ci sono cinque più persone non ho il coraggio. Di, di tagliare ma purtroppo mi si sta surcaldando il cellulare io con la vostra comprensione poi un'ora e sette minuti e trenta perché sono stato leggendo lo schermo domenica pomeriggio amiche e cari amici buona merenda se la fate buona domenica sera buona domenica notte buona notte sogni d'oro adesso siete in quattro mannaggia e non ho il coraggio di tagliare, però ormai ho fatto un'ora e otto minuti e non so chi mi stia ascoltando. La connessione è lenta e instabile. Si vede tagliato oggi. Non è adesso. Siete in sei e io vi saluto tutte e sei. Adesso siete in quattro. Devo prendere il coraggio a piene mani e dire ciao ciao. Ecco, siete in quattro. Vi ringrazio di seguirmi. Ma ormai devo chiudere la live. Perché la connessione sta diventando sempre più stabile. La connessione sta diventando sempre più instabile, anche se adesso siete in quattro, siete arrivati a essere in dieci in alcun momento. No, purtroppo mi fa impazzire questa connessione Mi leva fuori dalla testa non ne posso più si taglia ogni 30 secondi allora non voglio rimanere inchiodato un'ora vi ringrazio di seguirmi adesso siete in cinque e io dico mi faranno delle domande invece non entra nessuna domanda allora mi posso considerare soddisfatto Mamma mia che se mi taglia la connessione ogni 30 secondi ogni minuto e rimango due minuti sospeso che no non so ah. shining no? Jack Nicholson una forza in shining ah l'attrice scappava lui come andava lento no rompe la e... e... e... e... e... e... e... porta col col che non si sa è un'accia no è un cortello c'aveva cioè, un cortellaccio da cucina e... e adesso quando il buco che fa nella parete o nella porta stai e... la guarda e... shining <ride> e... E... la scena più forte di quel film il resto è più debole.